Va bene, buongiorno a tutti, benvenuti chi ce l'ha fatta, perché stamattina c'erano dei disastri per strade, per ferrovie e cose simili. Iniziamo il corso oggi di tecniche di programmazione, so che erano anni che aspettavate questo momento, inizio come al solito la prima mezz'oretta a raccontarvi un po' che cosa faremo nelle prossime... 100 ore che passeremo insieme, anzi un po' di più perché da Bacolo ci sono due squadre quindi sono solo 130 ore, e che percorso faremo eh, all'interno di questo corso, mh, TDP, tecniche di programmazione, è la sigla che useremo eh, durante l'anno. Quindi vabbè, eh, i dati, gli dati, gli dati essenziali li conoscete, essenzialmente voi siete del terzo anno, se non avete sbagliato aula, e il corso eh, che faremo sarà tenuto in trio da queste tre persone eh, che vedete qua, io sono Fulvio Corno, che sono tra virgolette il titolare del corso, eh, Giovanni Squillero e Andrea Marcelli, che si alterneranno, ci alterneremo no? in parte qua in quest'aula, in parte in laboratorio. Okay? quindi eh, Andrea si occuperà eh, principalmente della, della parte di laboratorio, ma non ci sono divisioni, diciamo così, nette, rigide, dipenderà poi di funzione in funzione dell'argomento, in funzione della settimana, chi vedrà, però insomma, i volti ormai li avete inquadrati, eh, quindi sapete riconoscerci, quando entriamo in aula siamo noi e non qualcun altro. Ehm, se dovete, io vedo molti fogli e penne aperte no? davanti al banco se dovete scrivere una cosa scrivete questa questo indirizzo che è quello che vi ho mandato già ieri quindi in realtà non dovete neanche scriverlo perché vi ho mandato via mail di sera tutto ciò che facciamo in aula finisce lì sopra ok? quindi come regola generale non perdete mai tempo e energie mentali a cercare di ricopiare ciò che vedete anche a parte le slide no? che ovviamente usciti dall'aula andremo a caricarle e potete trovare ma anche faremo molti programmi, qua dal vivo eh? e quindi mi odirete, ci odirete quando scriviamo un pezzo di codice poi torni su, e fai un altro, poi lo cancelli, poi lo modifichi e voi cercherete di ricopiarlo sul quaderno, no? non fatelo ci sono i filmati, ci sarà il codice, ci sarà tutto il materiale. Quindi usiamo l'aula per concentrarci sui contenuti, eh? non su replicare su un foglio di carta ciò cioè che vedete dalla lavagna. Quindi la regola generale è che tutto ciò che passa da qui, ve lo trovate sul sito. Non uso il portale della didattica, quindi non troverete sul portale della didattica materiale, video, eccetera perché è molto più comodo per me, ma credo anche per voi andare direttamente su questo sito, non ci sono password, si può diciamo, scaricare il materiale organizzarlo anche in modo un pochino più snello. Questa è la, la premessa, poi torneremo, vedremo insieme cosa c'è su quel sito e come è organizzato. Ok, um, cosa vogliamo fare? Qual è l'obiettivo di questo corso? Quello vero e poi i contenuti che abbiamo dato a questo corso per cercare di avvicinarci a quell'obiettivo. Allora, voi siete al termine di un percorso di triennale, tra poco chi non l'ha già fatto, molti di voi inizieranno uno stage, andranno a finire in azienda, tra non molto di più alcuni di voi sceglieranno se andare a lavorare o continuare a fare eh, la magistrale, però avrete già sicuramente dei contatti o avrete a breve dei contatti col mondo. Dell'azienda e ehm, quindi noi ci siamo chiesti un gestionale con l'indirizzo L8 come lo chiamano diciamo l'indirizzo ICT eh, che cosa ha bisogno eh? cosa ha bisogno di vedere rispetto a ciò che è stato fatto nei corsi precedenti per poter entrare in un ambito aziendale e non sentirsi troppo sperduto un pochino inevitabile ma cerchiamo di limitare i danni no? ehm, allora qui in questo corso cercheremo di combinare due filoni, due obiettivi, no? due macro direzioni in cui andare. Una è quella di potenziare un pochino le vostre capacità di problem solving. Cioè eh, imparare un po' meglio, dove meglio dico rispetto a quanto facevate nei corsi precedenti, eh, l'approccio di fronte a un problema da risolvere come organizzo degli strumenti per risolverlo? Strumenti ovviamente di tipo informatico, qua di questo stiamo parlando. Quindi, eh, mettiamo, mo, molto spesso metteremo insieme cose che in un certo senso sapete già, o avete già visto di sfuggita. Metteremo insieme la programmazione Java, metteremo insieme le basi di dati, metteremo insieme anche un po' di XML e CSS che vedrete, state vedendo, vedrete in parallelo col corso degli OI metteremo insieme qualche cosina di ricerca operativa che forse avete visto di, di, di sfuggita però con l'obiettivo di dire abbiamo una serie di strumenti nel nostro cassetto mettiamoli insieme e cerchiamo di risolvere un problema quello che mi piacerebbe lo dico tutti gli anni, a volte qualcuno me lo rinfaccia anche di voi che tra 1, 2, 5, 10 anni quando vi troverete di fronte a un problema da risolvere. Una delle opzioni che vi vengono in mente sia: costruiamo, costruisco, faccio costruire, facciamo insieme, commissioniamo uno strumento informatico per affrontarlo, per risolverlo. E voi imparate negli altri corsi, state imparando negli altri corsi gestionali molti metodi di lavoro, degli schemi, delle tabelle, dei modi di ragionamento, delle impostazioni che però sono quasi sempre ragionare in un certo modo, no? da un certo punto di vista, su un problema. Ecco, io vorrei aggiungervi un ingrediente alle cose che saprete fare, che è quella di automatizzare eh, qualche cosa. Eh, adesso, se andate, se vi girate all'indietro indietro e guardate il percorso informatico che avete fatto, eh, i corsi che avete fatto erano sempre tutti molto, fatemi dire, codificati. Cioè l'esame c'era da fare una cosa sempre dello stesso tipo, sempre abbastanza, non dico ripetitivo perché se no sarebbe troppo facile passarli, ma ehm, va, va, eh, come metodo diciamo così era sempre lo stesso. Si, si imparavano delle tecniche, va benissimo. Eh, noi adesso cerchiamo di metterle insieme e cerchiamo di fare il gradino in più. Mm? Eh, nel fare questo cerchiamo anche un pochino di posso dire modernizzare o svecchiare, quelli che sono gli strumenti e i risultati informatici che usiamo. Io non mi vergogno mai abbastanza di quello che vi fanno fare al primo anno, no? programmini in C, in delle tristissime finestre nere, per risolvere degli esercizi astrusi, incomprensibili e di utilità nulla. No? Dice, ma che mi serve fare cosa? Sì. Tu sei tale del centro, sono stato io per dieci anni anche, quindi è un mea culpa nostra tutti insieme, no? E quello, questo secondo me vi lascia un imprinting estremamente negativo, tipo l'informatica è una cagata, è una cosa che non serve, è una cosa astrusa, eccetera. No? Ecco, non è vero ovviamente, e credo che in questo semestre avrete l'occasione. Un pochino di fare un salto di qualità, sia un po' questo corso, e in parallelo col corso che stavate facendo con gli OI, dove affronteremo in due corsi paralleli un percorso simile. Eh, con gli OI imparerete a fare applicazioni web, qua impareremo a fare applicazioni Windows, diciamo così, usando Java. qui non più la finestra è triste, ma effettivamente qualche cosa che non ti può. Arrivate a casa non vi vergognate di mostrare al vostro amico fidanzato, fidanzata, eccetera. Ha fatto questo, che carino, clicchi lì, salta fuori un numero. No? E non, è, non, è, non andiamo su Marte con questo, ma perlomeno quello che io chiamo real Software. Sviluppiamo con gli strumenti con cui si sviluppa nel 2016. Vi romperemo le scatole per usare un certo tipo di servizi online, certi di strumenti di libreria, eccetera, no? proprio cercando di entrare un pochino nel metodo di lavoro corrente, non quello di vent'anni fa, e quello che cercheremo anche di fare è di applicare le cose che impariamo a dei problemi, l'ho chiamato Real World Problems in realtà è un po' ambiziosa quella frase, però ci stava bene semplicemente nella slide, problemi realistici, ecco in italiano lo direi così, eh, anziché inventarci per fare l'esercizio che ne so che ottimizza i tempi di consegna di un, di un merce diciamo così non mi invento un esempio con quattro dati messi lì in un file di testo che mi sono inventato la sera prima ma cerchiamo di trovare dei dati reali di dataset, di open data in giro su internet ne sono a tonnellate quindi cerchiamo di lavorare su dati reali i dati reali hanno problemi che sono grossi, cattivi, eh, complicati, e impariamo a gestirli. Ci accorgeremo che saremo capaci, con un po' di semplificazione, a gestire anche dei dati reali. E quindi il risultato che tireremo fuori eh, sarà un risultato eh, che ha anche un senso, che ha anche un significato reale. Quando c'è un grafo cercheremo il cammino minimo, non lo facciamo sul grafo di 5 nodi che ci siamo disegnati dalla lavagna, lo facciamo, che ne so, sul grafo dei trasporti pubblici di Torino, di Parigi o di Londra che di Nord ha magari 100.000. va bene quindi impariamo anche a gestire queste cose capire che la scala a cui riusciamo ad applicare i problemi le soluzioni, scusate, è una scala di problemi anche più ampia ma noi ce la possiamo fare ecco, in questo il cerchio si chiude, torno al primo punto per poter affrontare problemi realistici che quindi hanno anche dimensioni e complessità realistiche un aspetto importante della nostra applicazione è l'efficienza. Cioè noi non possiamo permetterci, non vogliamo, costruire dei programmi che su 10 dati funzionano perfettamente, ma su 10.000 dati ci mettono 8 settimane di elaborazione per darti il risultato, se te lo danno, se non si piantano prima. Quindi porremo abbastanza attenzione all'efficienza delle varie soluzioni quella che chiameremo in gergo informatico la complessità degli algoritmi che useremo. Ci accorgeremo che quando tu scali dimensione dei problemi, la complessità, questa simpaticona, tende a crescere esponenzialmente e quindi dovremo in qualche modo eh, riuscire a, a gestire questo aumento di, di tempi di calcolo e di risorse richieste. Quindi questo qui è un pochino eh, il tema generale in cui cercheremo di lavorare. poi sarà detto così all'inizio forse spaventa, ma come vi ho detto prima abbiamo 100 ore davanti per poterlo digerire a piccoli bocconi. No? Eh, questo è un po' il riassunto degli argomenti che tratteremo nel corso sotto, le varie, sotto questi tre diciamo così, macro titoli che vi ho citato prima. Qui ci saranno degli argomenti un pochino più algoritmici barra teorici, No, proprio per riuscire a imparare gli algoritmi che sono in grado di gestire in modo efficiente, strutture dati grandi e strutture dati complesse complesse articolate con dati collegati tra di loro queste stesse le prime 5 o 6 cose 5 o 6 balance, quindi cioè il primo riquadro se avete qualche amico che fa informatica vi dice, ah sì, queste cose le ho fatte nel corso di algoritmi algoritmi di programmazione si chiama, qualcosa del genere adesso eh, si sì, ma qui lo facciamo in modo diverso no? questi argomenti qua nei corsi di informatica li si fanno per insegnare allo studente a implementare lui la struttura dati a implementare lui l'algoritmo perché poi è il suo mestiere eh, qui invece ci mettiamo dal lato utenti. usiamo useremo un linguaggio di programmazione potente evoluto come Java e grazie al quale esistono già decine di librerie pronte che hanno già dentro le strutture dati e gli algoritmi che ci servono. Quindi noi chiaramente dobbiamo capire cosa stiamo facendo, capire le potenzialità di una struttura dati piuttosto che un'altra, ma poi per l'implementazione ci affidiamo a librerie che esistono e quindi impareremo molto a usare queste librerie piuttosto che non implementare il codice per fare una determinata cosa che lascia un po' il tempo che trova per quelle che sono le vostre diciamo così, prospettive lavorative mentre invece riuscire a, a conoscere, a valutare e usare strumenti esistenti per costruire l'applicazione sovrastante, invece è un, è un obiettivo che, che ha senso anche per, eh, per un percorso gestionale. Quindi quella parte lì, è la prima parte, eh, pattern di programmazione, noi cercheremo pensiamo a un percorso logico che avete iniziato il semestre scorso con Fabrizio Lamberti no? sul corso di programmazione oggetti lì avete imparato un linguaggio, ma non solo un linguaggio, un modo, un modo diverso di pensare all'applicazione di software no? Pensato, ho cominciato a pensare ad oggetti e con lì avete imparato se vogliamo principalmente i costrutti del linguaggio che più che costrutti sintatici sono costrutti concettuali no? cos'è un'interfaccia, come la uso cos'è un metodo, cos'è privato, eccetera Ecco, adesso noi cercheremo di fare il passo dopo. Ok, mettiamo insieme questi mattoncini, no? i costrutti principali della programmazione oggetti, per costruire dei castelli un pochino più grandi che ci permettono di pensare ad applicazioni più grandi. Quindi, mentre magari nella programmazione oggetti va gelato il programmino da 5 classi o 4 e qui magari ne facciamo 30 o okay. 20. Ma cercheremo, e eh, va bene, non è un grosso salto di complessità, cercheremo di organizzarlo nel modo giusto faremo molta attenzione a non scrivere codice che forse funziona eh, ma cercare di pensare bene all'organizzazione del nostro codice perché magari mentre scriviamo il programma che ha 20 classi pensiamo a quello che ne ha 200, ragioniamo ma come sarebbe, cosa succederebbe se fosse molto più complicato, il modo che ho di lavorare starebbe in piedi, andrebbe bene? Mm, questa è una domanda che ci faremo tante volte. Allora magari mi complico la vita un pochino di più adesso perché penso che in prospettiva un modo di fare sia più scalabile, no? più adatto a problemi, soluzioni più grandi. Quindi cominciamo a guardare un pochino in The Large, no? quindi su un, un pochino più ampio. Um, come strumenti, vi dicevo, useremo Java come linguaggio e costruiremo praticamente sempre applicazioni grafiche, no? applicazioni Windows o grafiche sotto Mac o sotto Linux, come volete, tanto Java è, è multipiattaforma quindi impareremo l'uso di una libreria grafica non sarà la libreria swing che avete visto forse nell'ultima settimana nel corso di programmazione oggetti ma una libreria più semplice, più semplice da usare e anche un po' più, più carina da vedere, che si chiama JavaFX quindi partiremo da lì essenzialmente il corso e poi per quanto riguarda la gestione, quindi c'è due software, davanti c'è l'interfaccia utente questa la facciamo in JavaFX, dietro c'è i dati i dati su cui questo software deve lavorare allora, i dati non li salviamo in un file di testo li usiamo in database voi avete fatto tutti l'anno scorso un bel corso di database dove vi hanno insegnato a fare delle query di 18 righe e cercate di non dimenticarle di non averle già dimenticate perché di fatto tutti i dati tutte le operazioni che faremo le faremo con programmi java scritti da noi che si vanno a interfacciare con dei dati in SQL presenti nelle basi dati Ah, quindi chiudiamo un pochino eh, il cerchio dall'interfaccia dall fino al dato vero proprio. Ehm, nel lavorare useremo prodotti open source che sono gli stessi prodotti che si usano anche nel campo professionale. Poi magari nel campo professionale alcuni usano i prodotti commerciali, non open source, ma di fatto diciamo, la tipologia di strumenti e le loro capacità sono analoghe. Quindi Eclipse già la conoscete, cominceremo a usare GitHub che è di fatto uno un strumento per il lavoro collaborativo diffusissimo praticamente nel mondo, mondo dell'open source, useremo librerie, diciamo così, reali, serie, eccetera. E poi cercheremo, come dicevo, negli esempi, di cercare sempre di trarre gli esempi da dei dataset esistenti. Ecco, in questo io ogni anno cerco un pochino anche di rinnovare gli esempi, no? perché non siano sempre gli stessi, perché così almeno poi sul sito del corso si accumulano e e quindi se qualcuno di voi, adesso poi quando andremo avanti entreremo un pochino più nella logica, ma se qualcuno di voi conosce dei problemi di interesse gestionale, nel campo della logistica, dei trasporti, dell'ottimizzazione, della gestione, quello che volete, eh, che sono risolubili in modo algoritmico, no? di cui c'è una componente algoritmica, di cui magari ci sono dei, dei dataset in giro, dei dati, Segnalatemelo, magari riusciamo a prenderli per fare qualche esercizio. No? Io, tante volte ci sono problemi, magari di tipo gestionale, che non conosco direttamente perché non sono un gestionale io stesso. Eh, adesso appunto vi proporrò degli esempi. Non andiamo avanti con i, con i vari dataset, i vari problemi che affronteremo, ma se a un certo punto incontrate o nel tirocinio o l'amico o nel corso che avete fatto vi è rimasto quel dubbio, datemi l'input e, e vediamo se riusciamo, no? così imparo anche io qualche cosa del vostro modo. Ok, quindi questo è un po' il, la, il riassunto di quanto ci siamo detti, non sto a ripeterlo perché essenzialmente eh, sono no, il, gli highlights, no, i punti di, in evidenza che rendono questo corso un pochino particolare rispetto agli altri. Vabbè, poi alla fine è un corso ha una sua organizzazione, molto abbastanza tradizionale, noi abbiamo le ore di lezione in, in quest'aula, adesso mi dispiace che quest'anno ci abbiano messi in quest'aula, l'anno scorso avevamo in un un'aula in cui c'erano le prese di corrente ai banchi, qua non le hanno messe, vero? Le prese? No. Ehm, ma è anche vero che i portatili ormai hanno un'autonomia molto ampia, per cui eh, diventa un problema minore, c'è lo stesso, adesso vedremo se, se, se riusciamo a fare un cambio d'aula, ma temo di no. Ehm perché poi nelle, quando faremo esercizi in aula appunto molto lavoreremo lavoreremo noi dalla da, carta da scrivere codice, vi, vi, vi consiglieremo, vi consigliamo anche se potete, se vi fa comodo di portare anche un portatile e provare a voi in parallelo a fare le stesse cose. Ehm, e poi abbiamo il laboratorio di mercoledì, sono due squadre di tre ore ciascuna, ok? Il laboratorio come vi ho scritto nella me inizia già dopo domani, questo mercoledì. e Qui ho scritto squadra 1 barra 2, squadra 2 1, perché tutti gli anni quando c'è da dividere in squadre c'è sempre metà della classe che piange perché si deve alzare per essere qua alle 8.30 e allora per evitare che si litighi eh, e poi uno si imbuchi nel turno sbagliato eccetera faremo squadre alterne. Quindi una settimana verrete al primo turno, la settimana successiva al secondo turno, vi scambiate così, mal comune. Ehm, e il laboratorio del mercoledì. Tipicamente useremo le lezioni della prima parte della settimana anche per preparare gli argomenti che poi saranno oggetto del laboratorio. Il laboratorio è presso il lab che dovrete già, dovreste già conoscere bene. Ehm, lezioni e esercitazioni le sono mescolate insieme nel senso che non c'è l'ora di lezione e l'ora di esercitazione perché quasi sempre illustriamo degli argomenti e poi subito insieme contestualmente facciamo l'esercizio su quelle perché alla fine la programmazione è quello e eh, non possiamo stare troppo sulla parte di teoria ehm, quello che vi metteremo a disposizione oltre a, diciamo, al termine della lezione oltre alle slide al codice che abbiamo scritto qui anche gli screencast, cioè la registrazione della lezione. cioè Adesso, mentre sto parlando, salvo problemi tecnici, sta registrando e quindi oggi pomeriggio vi trovate sul sito il filmato della lezione di oggi e così via. Hm? Poi entro più nel dettaglio su questa parte qua. La parte di laboratorio, secondo me, è la parte più importante del corso. Ehm, perché l'esame è uguale a un'esercizio di laboratorio perché se voi non avete mai provato a fare, a risolvere un esercizio, un programma non c'è la minima speranza che possiate studiare tonnellate di ore e riuscire a passare l'esame l'esame, adesso ne parliamo, è un esame di programmazione, alla fine bisogna riuscire problem solving, dato un testo a scrivere un programma che risolva quel problema in laboratorio, in due ore questo è l'esame L'unico modo per prepararsi è, durante tutto il corso, fare, provare a fare gli esercizi. Vi accorgerete che, da, forse dalla quarta settimana del corso, non molto più in là, cominceranno a fare esercizi che sono praticamente uguali ai temi d'esame. chiaramente un pezzettino, no? c'erano vari argomenti, non li abbiamo ancora toccati tutti ma sugli argomenti che abbiamo già toccato, quando una volta abbiamo messo i paletti principali, cioè le interfacce, il database, per permetterci di cominciare a lavorare, eh, cominciamo a fare esercizi in laboratorio che sono praticamente uguali a quelli che trovate. andate a vedere, anzi li prenderemo direttamente da lì, diremo guarda, facciamo questo esercizio tratto da quel tema d'esame là. Quindi noi cominciamo a prepararci all'esame già da, da, da aprile, subito dopo Pasqua, essenzialmente. Quindi non trascurate questa parte. Potete farla in laboratorio, potete farla a casa se siete tranquilli, so che molti poi vanno al tirocinio, eccetera, per questo cerchiamo di mettere a disposizione tutto il materiale che serve, ma cercate di farli di farli possibilmente di settimana in settimana. Okay? Se mi arriva uno a metà maggio e mi dice scusi com'è che si installa l'Eclipse? Perderò l'educazione, no? Lo, lo anticipo già subito. Eh, noi cerchiamo di pubblicare il testo dell'esercizio in anticipo, adesso non vi dico sei giorni prima oppure il sabato prima oppure, però in modo, a parte questa prima settimana che è più che altro conoscitiva in modo, se possibile, se riuscite ad avere un po' di tempo a cominciare a guardare, direi quasi a fare, a risolvere, ma non voglio esagerare a guardare il testo e a ragionarci prima in modo che poi in laboratorio, quando lì avete qualcuno che vi può aiutare eh? a darvi assistenza magari abbiate già delle domande furbe da fare e non perdiate i primi 30 minuti a leggere il testo ok? quindi se riuscite noi lo pubblichiamo con un po' di anticipo sempre sul sito del corso guardatelo prima al laboratorio così arrivate e cominciate a lavorarci essenzialmente avete i dubbi e possiamo fare uso migliore più efficace del tempo che abbiamo a disposizione useremo poi ve lo racconto meglio domani sistema che si chiama GitHub Classroom per distribuirvi il testo, ecco molto spesso il testo di esercizio non è solamente un testo, un pdf, ma testo vi diamo già un, un po' di codice, un progetto base, uno scheletro di progetto su cui lavorare. Eh, quindi L'esame poi faremo così, cioè non dobbiamo scrivere tutto da, da zero, non dobbiamo partire dal file vuoto, dal progetto vuoto e scrivere tutto. No? Eh, si parte da un certo punto di partenza, ci sono magari alcune classi di base, librerie, progetto impostato, e così il tempo che abbiamo a disposizione lo concentriamo sul plurale, sulla parte più, diciamo così, effettivamente utile dell'esercizio. Dell eh, noi le soluzioni del laboratorio le pubblicheremo tardi, volutamente. Eh? Eh, io devo dire, tutti gli anni lotto sempre. Perché se fosse per me non ve le pubblicherei neppure, le soluzioni del laboratorio. Eh? Eh, poi voi volete sempre, se no vi lamentate, poi col, uh, col, col, col, col collegio dei, dei gestionali mi tirano le orecchie, eccetera, allora ve le pubblico, ma vi dico già subito che ve le pubblicheremo molto tardi, quando ormai non vi serviranno più. Perché? Non perché sono cattivo, non solo per quello. Perché è un corso di progettazione questo. Allora. Se tu hai difficoltà a far quadrare l'esercizio che stai facendo e vedi la soluzione di come l'ho risolto io, non ti serve a niente. Non capisci la mia soluzione, non capisci il ragionamento che ho fatto per arrivarci, perché lì c'è il codice che è il risultato, ma non c'è il ragionamento dietro. E cerchi, cercherete, cer alcuni cerchi, diciamo così, parliamo esclusi i presenti. Si cerca di, fa di prendere l'esercizio che stavi facendo, che magari era ben avviato, un po' contorto magari, perché non hai esperienza e ci provi, e cerca di farlo avvicinare alla soluzione che hai visto. Ma lui ha fa fatto così, perché? Allora lo faccio anch'io. Eh? Sbagliatissimo. Dato un problema, esistono mille soluzioni corrette, giuste, una diversa dall'altra mille no, siete 180, diciamo 180 soluzioni diverse, tutte giuste. Non è che se tu lo fai diverso da me, l'hai impostato in modo diverso, allora il tuo è sbagliato e il mio è giusto. Ok? Allora, noi preferiamo che voi proviate a farli, se non ci riuscite, chiedete, ci rompete le scatole nel loro laboratorio, ci mandate una mail, cercate di. Farvi, condividete il codice e poi vi spieghiamo come fare ma sono arrivato fino a questo punto mi sono piantato Magari noi bisogna dare un'occhiata e darvi un suggerimento per aiutare voi ad arrivare in fondo sul vostro ragionamento non copiare il mio ragionamento quindi l'unico codice che condivideremo subito il giorno stesso è quello che facciamo in aula ma perché io non è che in aula mi metto in un angolo scrivo il programma eh? E senza dirvi nulla, per quanto no, ci ragioniamo insieme quindi magari per dire dieci video di cose, ci mettiamo un'ora ma perché l'abbiamo ragionato insieme e poi vi condivido il risultato del ragionamento ma quello che è importante è che abbiamo fatto un ragionamento insieme abbiamo capito il perché di certe scelte se io invece vi dessi semplicemente il codice eh, vi creo più dubbi che risposte ok? Allora io lo dico, voi fate il mio gioco non cercate né di copiarlo dall'amico più bravo né di aspettare che siano le soluzioni per poterlo fare perché se voi aspetti che sia una soluzione ormai siamo andati avanti sei argomenti diversi e vi sfasate completamente ok diciamo che le soluzioni di esserzione che mettiamo sul sito servono per il ripasso d'esame se vogliamo mm? non, non per seguire settimane settimane ok, okay. Uh, le squadre laboratorio dicevamo le le alterniamo di settimana in settimana. Eh, io credo che voi abbiate già una divisione che usate in altri corsi che vi divida più o meno in due lucchi uguale numericamente, oppure no? Avete già degli altri corsi in cui fate le squadre? Se no, tagliamo dall'A alla L e dalla alla Z, ma è sempre sbilanciato tagliare la M. Avete altri corsi in parallelo a questi in cui siete già divisi in squadre? Sì, dove tagliate? Tra l'A e la M allora abbiamo quello mm? quindi nella prima settimana da AA alle ZZ e poi invece da MA a ZZ quindi venite alle 11.30 se invece cioè, la settimana successiva quindi le eserziazioni di, pari saremo invertiti di squadra quindi MA e Z vengono alle 8.30 mentre le Z e A vengono alle 11.30. Poi sbagliato perché non è 14, ma 14.30, vero? Ok, Ok? quindi questa è la divisione già da mercoledì e poi al terminal. Eh, vi dicevo, le registrazioni questo non è un corso che è ufficialmente video registrato dal Politecnico quindi non c'è qua il tecnico con la telecamera e tutto che fa tutto lui e lo facciamo in modo artigianale con un software su PC che registra lo schermo, il microfono spero di ciò cioè che sto dicendo e a fine edizione salviamo un file quindi, e ve lo mettiamo a disposizione sul sito del corso L'intenzione è di registrarvi tutto, ciò che facciamo e metterlo a disposizione. Se tutto va bene, diciamo, ci riusciamo quasi sempre, ci sarà sicuramente qualche intoppo tecnico durante l'anno per cui qualche lezione salta, qualche argomento non si sente, eccetera, eccetera. Chiedo scusa dall'inizio, è una, diciamo così, qualcosa di artigianale che è fatto per venire incontro e quindi non è che posso garantire al 100%, o spiego o controllo che funzioni tutto, quindi la legge di Marfi una volta o due all'anno capita sempre allora dicevo tutto il materiale del corso lo raccogliamo su questo sito no? che è organizzato cioè, chiamarlo sito direi che è un'esagerazione è organizzato in una serie di sezioni Vabbè, informazioni è la prima pagina la, prima, la pagina di avvio ha essenzialmente una sezione di avvisi. Mm, gli avvisi, storicamente, sono utili più che altre prossimità dell'esame, quando dobbiamo fare i turni, di vicine in squadra, gli orari, eccetera. I dettagli, il resto ci vediamo otto ore alla settimana. Cosa vi sto a scrivere sul sito? E, mm, poi c'è una pagina di informazioni che, mm, che dà informazioni generali sul corso, che è essenzialmente il riassunto di quello che abbiamo fatto di quello che stiamo parlando oggi, c'è una sezione programma che è copia e incolla di ciò che c'è scritto sul portale della didattica, quindi direi che non vi serve, da qui in avanti cominciano ad essere cose interessanti. Materiale è la sezione in cui metteremo, adesso non c'è ancora nulla, man mano che andiamo avanti caricheremo le, le slide, delle lezioni, il pdf da scaricarvi, i testi o il link o il linko, i testi alle sezioni di laboratorio, gli esercizi fatti in aula e così via, quindi tutto il materiale che via via durante il corso adesso parte vuoto e poi andremo avanti. C'è una sezione dataset invece che ha già dei link, che sono gli dataset, gli insiemi di dati, di database che abbiamo usato gli, negli scorsi anni, vi aggiungo qui man mano che ne avremo dei nuovi e sulla base di questi faremo poi gli esercizi, no? partiamo da lì. Eh, C'è una sezione che adesso ci entriamo meglio sotto necessario che ci racconta quali sono i programmi di cui vi dovete dotare, per, per lavorare, per poter lavorare in questo corso. Questa è la sezione materiale, poi ci torniamo al software. La sezione esame contiene le regole d'esame, che vi accenno poi le prenderemo meglio, e poi tutti i testi d'esame che sono stati dati in passato, testi, progetti di partenza, e in molti casi anche la soluzione, una soluzione proposta. no, La soluzione non esiste, è una soluzione. E poi saltiamo prove finali che se qualcuno vuole fare poi la prova di tesi su questi argomenti, in quella pagina la prova finale c'è scritto come, ma non so se state già pensando alla prova finale di laurea adesso. Nella sezione registro, invece, elenchiamo le lezioni che facciamo, cerchiamo sempre di tenere un minimo, guardare in anticipo di circa una settimana, in modo che voi possiate vedere, Buono, la prossima lezione, che argomento si fa. A vale della lezione, qua in questa colonna video mettiamo il file video da scaricare, nella colonna materiale mettiamo eh, le slide e eventualmente i progetti software che abbiamo usato in quella lezione. Quindi alla fine di ogni lezione quella riga viene popolata col materiale che è stato prodotto, utilizzato in quella lezione. Questo è il sito di riferimento. Eh, poi vedrete, ma ne parliamo con più calma hm, domani, che molto del codice, per comodità nostra e per uso oramai normale nel campo diciamo, degli sviluppatori software, eh, il codice non si distribuisce qua quasi mai sotto forma di file, ti do un archivio zip, lo prendi, te lo scompatti, eccetera, perché esistono dei, dei, degli strumenti di condivisione del codice, uh -huh. in cui è possibile semplicemente lavorando direttamente da Eclipse pubblicare il codice che hai lo su, su un sito esterno e, e voi potete poi scaricarlo direttamente attraverso questi meccanismi però oggi non ho tempo di parlare eh, e quindi abbiamo, poi cre abbiamo creato un'area no? che si chiama TDP 2016 su questo portale GitHub che ha anche una componente che si chiama Classroom che è quella che useremo in laboratorio eh, per facilitare questo scambio di, di, di informazioni e, e quindi lo useremo come strumento accessorio a cui appoggiarci essenzialmente ok strumenti, materiali, contenuti allora, due prerequisiti forti per questo corso. Vuol dire che se non vi sentite ferrati in queste due materie, datevi da fare. Riprendete. So che per motivi di carico didattico c'è sempre una certa fetta di persone che arriva qui e non ha fatto il corso di programmazione oggetti. Mm, essenzialmente molti alla fine riescono a recuperarlo, no? nel senso che riescono poi a inserirsi nel corso, io poi sul sito c'è anche, se non sbaglio, avevo messo una FAC che diceva non sono riuscito a fare programmazione oggetti, cosa posso fare e qui ci sono i suggerimenti di cosa fare, che materiale studiare, di che libri, per potersi mettere in pari in parallelo no? sulle cose eh, essenziali per poter seguire questo corso. Eh, questo chiaramente è il prerequisito più importante, eh? se in grado di programmare in Java. Dopodiché avete un pochino di tempo in più, nel senso che i database per le prime due settimane probabilmente non li tocchiamo, per andare a riprendere ciò cioè, che sapevate di base di dati. No? Perché poi lo strumento è normale per poi sarà lavorare un programma che accede a fa fare le query con le basi di dati. Vi anticipo già che il tipo di Interrogazioni di, cui, che faremo, di cui avremo bisogno in questo corso sarà molto più semplice di quelle che vi hanno permesso di passare l'esame eh? eh? di base di dati. però a maggior ragione non sgarrate eh. Eh. e avere la, lo, lo vedremo poi più avanti molto, molto spesso ci troveremo di fronte a, dei, a delle scelte progettuali del tipo, ma, senti, ma questa cosa qua io devo fare un, un calcolo, una statistica, un totale, una media la faccio fare al database facendo una query che mi dà il risultato che mi serve la faccio fare al codice Java leggendo tutti i dati e poi lavorando in Java per fare le somme o una combinazione dei due qual è migliore, qual è più efficiente allora per poter scegliere tra farlo nel modo A, farlo nel modo B o farlo nel modo misto devo, essere, devo avere una buona proprietà sia nel modo A che nel modo B perché altrimenti non sto scegliendo sto usando l'unico modo che sono capace di fare mm? però mi limita di molto l'efficienza e la capacità di non, non ci servirà quasi mai progettare base di dati quindi tutta la parte che parte dal modello di identità delle tabelle, non ci serve perché noi di solito i dati li troviamo già e ci dobbiamo lavorare però tutta la parte di interrogazioni e SQL sì Ok, i veri materiali di studio in realtà sono solo questi due, di cui il primo, quello a sinistra ovviamente è più importante. Normalmente li avete tutti e due già in dotazione, quindi... Ehm, ed è vero, cioè non c'è libro, non c'è dispensa, non c'è video lezioni, non c'è che possa sostituire scraniarsi contro il computer. Mettersi lì con un esercizio e riuscire alla fine a vincere la gara uomo contro macchina deve vincere l'uomo Ricordiamocelo, dobbiamo difendere la specie quindi la maggior parte del tempo è giusto che la dedichiate a lavorare a calcolatore facendo programmini magari quelli che vi chiediamo di risolvere nel laboratorio oppure giocate anche per conto vostro se una volta che avete risolto un problema se qui invece facessi così se volessi fare una cosa diversa fatelo, è così che si impara esplorando, diciamo così, i contorni di una cosa che avete già conosciuto per questo vi avevo suggerito no, di dire, se potete in aula magari portate il pc, lavorate, trovate acquisite una certa dimestichezza ci sono sicuramente dei punti di crisi non per tutti non per tutti ma per la maggior parte sì questo è normale L'informatica, anche se non cerchiamo di farla semplice, moderna, finché volete, è dura. Cioè, concettualmente significa andarsi a spaccare il cervello per riuscire a capire un certo, entrare in un certo ragionamento. Se vado a spanne, il 20% ce l'ha innato questo modo di ragionare. Gli viene, spontaneo. Il 20% sputa sangue e non ci arriverà mai che ha un altro modo di pensare, ma il restante 60% ci arriva con una certa fatica, con un certo sforzo. Ci sarà sempre il momento in cui arriverete a odiare la macchina, ma vuol dire che il giorno prima rispetto a quando riuscirete a risolvere la cosa. Quindi non scoraggiatevi, provateci e riprovateci. I laboratorio se lavorate in gruppi, se vi siete in laboratorio non siete mai vicino a quello che è tanto più bravo di voi mai trovate qualche compagno o compagno amico con cui lavorare che sia più o meno allo stesso livello così imparate insieme se è uno che è tanto più bravo non, non ci stai dietro e sfruttate per quanto potete le ore di laboratorio le nostre consulenze eccetera obbligateci ad aiutarvi a superare i vostri scogli ok, poi ovviamente c'è tanto altro materiale ci saranno le slide, i libri, eccetera no? ma nulla che possa sostituire questi primi due ingredienti ok, i primi due non ci posso fare nulla sulle altre e chiaramente vi posso elencare no? delle fonti eh, i luci delle lezioni chiaramente saranno tutti disponibili abbiamo scelto di farli in inglese il primo che si lamenta viene cacciato eh, anche perché tutta la documentazione sull'informatica è in inglese no? C'è qualche cosina, la punta dell'iceberg, che è tradotto in italiano male e tardi. Eh? Quindi lasciamo perdere. L'informazione la alla fonte dove vengono create vengono create in inglese. La documentazione sui software, sui tools, sulle librerie, eccetera. Quindi abituiamoci che quella è la lingua, come, come nell'aeronautica la lingua di lavoro è l'inglese, anche nell'informatica allora, perlomeno scritta. Eh, poi vabbè, avremo i progetti, gli screencast e cose di questo genere. Libri di testo in realtà veri e propri non ne abbiamo. Nel senso che eh, per come abbiamo il corso, che ha un obiettivo ben preciso e pesca trasversalmente da varie tecnologie per poterci arrivare, dovrei dire che ci serve un libro di algoritmi, ci serve un libro su JavaFX, ci serve qualche cosa su Java, eccetera, eccetera. Però mh, sarebbe sovradimensionata una cosa di questo genere. Quindi io prenderò materiale un po' da questi vari testi, un po' qua, un po' là, diciamo, così, il materiale che trattiamo è un po' pescato da questi vari testi. Però nessuno di questi è essenziale, fondamentale, e sicuramente non lo faremo eh, completamente. Spendo due parole in più su questo, first Java, in basso a sinistra, um, che è un testo invece che consiglierei a chi fosse indietro di Java o che non avesse seguito il corso di programmazione oggetti oppure abbia avuto delle difficoltà e questo è un testo relativamente diciamo relativamente semplice semplice no perché le cose difficili non è che le fai diventare facili eh, però scorrevole diciamo così presente il materiale questa serie di VVET first dell'editore O'Reilly O'Reilly è un editore molto famoso nel campo dell'informatica praticamente da, da sempre quali testi migliori sono, sono pubblicati da questi signori qua eh, ha fatto questa linea at first che se lo sfogliate è, è molto leggera con figure, esempi eccetera no? cerca, cerca un pochino di dire non, non fa, già è difficile cercare cioè di non renderlo noioso di no? fare degli esempi che aiutino no? il cervello a c'è tutto un modello pedagogico dietro che non sto a raccontare ma le prime dieci pagine le raccontano loro eh, diciamo così, per aiutarci a concentrarsi sull'essenziale quindi questo potrebbe essere un testo di recupero per Java, altri, diciamo così, sono eventualmente testi di approfondimento. Um, lo dico sottovoce, esiste da anni un'offerta online sull'editoro Riley che dice che se tu hai già la copia cartacea acquistata di un loro libro, okay, puoi avere la copia elettronica in EPUB o in PDF a, se non sbaglio, 4,99, 5,99 dollari, quindi una no, Però devi dimostrare ovviamente di avere la copia cartacea. Per dimostrare di avere la copia cartacea devi andare in una certa pagina e scrivere il codice di ISBN di quel libro e dire io ce l'ho. Siamo in Italia, non vi dico altro. Quindi non state... No. A rubacchiarli in giro compratevi gli originali a 5 euro, così avete anche tutti gli aggiornamenti, se si trovano in giro ovviamente tutti i libri in formato elettronico, no? Però a me sembra che, tra l'altro non sono scemi anche loro, quindi lo sanno, sembra corretto che se vi servono almeno avete il formato originale, tra l'altro spe, molto spesso una volta all'anno giù di lì fanno degli aggiornamenti che sono già compresi nel prezzo degli aggiornamenti, cioè, dello scaricamento. Ok. Um, questo per quanto riguarda i testi. Per quanto riguarda gli strumenti, allora noi lavoreremo in Java, tendiamo ad allinearci alle versioni più recenti di tutto, non perché Java 8 sia poi così diverso rispetto a Java 7, no? e che questa differenza in realtà ciò cioè che facciamo in questo corso non sorta quasi per nulla, no? le, le, le ultime cose che sono le ultime due versioni di Java. Ma eh, essenzialmente anche nel corso, anche in laboratorio, cercheremo di fare le stesse versioni perché poi quando voi a casa vostra, sul vostro PC, vi installate le cose, è normale, vai lì, scarichi e scarichi tutti. Perché, perché magari quelle vecchie non ci sono neanche più o lo, lo devi andare a cercare apposta. E allora eh, diventa complicato avere magari lo studente che sul suo PC ha una versione più nuova e in laboratorio lo trova quella vecchia e poi si creano, si creano problemi stupidi no, di compatibilità. Quindi, eh, se avete una versione di Java troppo vecchia, andate a installarvi JDK8, che comprende già la libreria JavaFX. E ehm, per sviluppare useremo Eclipse, l'ultima versione di Eclipse si chiama Mars.1, ma anche le versioni precedenti andrebbero bene se non fosse per un particolare, il particolare che per Eclipse, che già, già lo conoscete, lo no? per sviluppare applicazioni in Java per sviluppare applicazioni in JavaFX con le librerie grafiche JavaFX ehm, è comodo avere un plugin di, di Eclipse che ci permette di, automaticamente di creare lo scheletro del progetto adatto a JavaFX essenzialmente questo plugin di Eclipse si chiama EFX Eclipse, scritto in questo modo strano è installato direttamente dall'interno di Eclipse c'è il marketplace di Eclipse in cui si cerca cerchi JavaFX e ti cioè, salta fuori questo il problema è che questi signori che sviluppano questo plugin di fatto hanno scelto di supportarlo solamente per le versioni le ultime versioni di Eclipse, di, di Eclipse. quindi se voi avete l'Eclipse che le, avete le, installato l'anno scorso cercate questo plugin e non lo trovate non perché non ci sia ma perché non è compatibile con il quindi se installate tutto, diciamo così, con le ultime versioni siete sicuri di, di trovare ciò che vi serve. Questo per quanto riguarda la programmazione in Java, quindi il JDK, Eclipse, l'ultima versione, il plugin EFX Clips e poi questo strumento SimBuilder di JavaFX che è uno strumento grafico per disegnare le interfacce grafiche. Potrei anche farlo a codice, ma avendo un tool grafico è molto più comodo. Questi sono i quattro programmi di cui avremo bisogno da subito. Dove sono? Devo impazzire per cercarli? No. Nella sezione materiale ho cercato di essere più preciso possibile dicendo serve questo, scaricalo da questo link Eclipse da questo link qua, eccetera eccetera Il plugin lo fai così e quindi per le prime settimane ci servono i primi quattro punti Poi quando cominceremo a fare anche eh, database ci servirà anche altri punti successivi e quando, ci servirà, e quando usere, fa, cominceremo a fare i grafi ci servirà anche l'ultima libreria. Per quanto riguarda il database, ma ne parleremo meglio, avete poi la scelta se installare un server di database indipendente e quindi potrebbe essere quello del MySQL Community Server oppure MareaDB oppure usare il pacchetto che già usate nel corso di eh, Diretti, di di applicazioni web, tecnologie di rete, quello di Bioi, dove in laboratorio userete XAMP, XAMP che è il pacchetto che comprende dentro Apache, My, ehm, PHP e MySQL. Che fai? Vuole dirmi qualcosa? Um. e quindi XAMP al suo interno contiene anche MySQL e quindi in laboratorio molto spesso useremo quello per evitare di, di tirare su, di avere due server database contemporaneamente sullo stesso computer che è possibile ma poi a volte crea casino con le password perché non capisci più con chi stai parlando. Quindi se volete potete usare anche questo, questo pacchetto qua XAMP che dovrete già comunque installare per il corso di Dio. Ok, questi sono gli strumenti, li avete sulla, sulla pagina del corso tutti i link per poterli installare, il in laboratorio dovrebbero essere tutti installati e pronti. In più, come vi dicevo, ehm, condivideremo il codice usando questa piattaforma Github, una piattaforma eh, gratuita, nel senso che è possibile usarlo, condividere un numero illimitato di progetti gratuitamente, col piano gratuito, eh, bisogna pagare solamente eh, e ciò che fate è praticamente visibile al mondo, se voi volete fare qualche cosa, usare una piattaforma per fare dei progetti mh, privati, quindi non visibili a tutti, dovete pagare, sostanzialmente. No? quindi il loro modello di business è questo, se tu fai qualche cosa, lo rendi disponibile a tutti, è gratis, se invece lo vuoi fare, magari perché c'è un business dietro e quindi lo vuoi tenere riservato, devi pagarmi. Eh, in realtà ci sono delle agevolazioni per cui campo educational si può avere gratis un numero limitato di repository eh, privati ma non voglio ah, ah, complicarmi troppo la vita oggi il messaggio che vi lancio è andate su GitHub e createvi un account registratevi con la mail del Politecnico perché a questo punto lui vi riconosce come utente educational e quindi vi permette poi di applicare gli sconti No, le offerte speciali per, per studenti che non lo hanno nei confronti dell'università. Okay? Quindi non so se qualcuno di voi abbia già un, un account eh, già su GitHub, non usate quello, create questo in modo da poter poi attivare le parti diciamo, di sconto educational. Questo cercate di farlo entro mercoledì di avere già il login e la password perché così in laboratorio potrete già, già scaricare il testo del laboratorio direttamente da questa piattaforma con il vostro login. Ok, l'esame, l'ultimo argomento, quello a cui tenete sempre, come si svolge? L'esame si svolge, come dicevo, accennato già prima, un esercizio di programmazione. Vediamo un testo, vediamo già un progetto Eclipse Con diciamo, le classi che servono per poter partire, quello che chiamiamo noi progetto base, essenzialmente, che ha già preimpostato le classi, già contiene già i dati, una copia dei dati su cui dovete lavorare, eccetera, e eh, lavorando sui PC del, del laboratorio, chiaramente non sul vostro PC, eh, dovete in due ore risolvere l'esercizio, sviluppare un programma che faccia le cose richieste sui dati che vediamo abbiamo dato a disposizione. Il modo con cui svolgiamo l'esame è di, darvi a, eh, di cercare di mettervi nelle stesse condizioni, anzi a parte, che potrete avere se doveste lavorare sul serio su questo argomento. Quindi avete la possibilità di avere tutta la documentazione possibile e immaginabile noi vi lasciamo usare il laboratorio con accesso a internet aperto lì. Vi cercate su google, trovate il codice in giro vi scaricate l'esercizio che è stato fatto nel laboratorio numero 7 quello che volete non ha senso obbligarci a ricordare a memoria delle cose e poi riscriverle quando in realtà l'abbiamo già fatta la settimana prima, l'abbiamo fatta in aula oppure su un certo sito esistono, c'è già la risposta perché tanto non serve non è così che si lavora si lavora prima di tutto cerchi di capire se hai un problema, cerchi di capire chi l'ha già risolto, come l'ha risolto e se posso applicare quella soluzione al mio caso specifico. Non ricostruire da zero, a partire da un foglio bianco. Ok? Questo non vuol dire che posso copiare l'esame. Anzi vuol dire che devo imparare a fare le ricerche giuste devo imparare, e a questo serve anche fare i laboratori voi vedete che nelle stazioni di laboratorio vi metteremo sempre uno o due esercizi non dico facili, ma standard, basati sulle cose che abbiamo spiegato e poi ci saranno sempre uno o due domande basate su cose che non abbiamo spiegato che vi dovete cercare perché bisogna imparare a cercare le cose ricordo degli esami in cui tante persone sono andate via disperate eh, non sono riuscito a fare quello, mi sono perso un'ora su, magari su una cretinata, tu gli facevi vedere la query su Google di tre parole, ma stava a mettere quelle giuste e c'era già il codice pronto. Quindi bisogna anche imparare a fare le domande giuste per avere le risposte per riuscire a capire poi se la risposta ti serve oppure se non ti serve. Questa non è una cosa che possiamo imparare sui libri, possiamo solamente imparare facendo. Trovarci di fronte a problemi nuovi e dire questo qua come lo affronto? Aspetta un attimo. Cosa conosco? Cosa mi manca? Cosa posso ricercare? Ok? Quindi all'esame ci, ci saranno queste dinamiche. Noi faremo attenzione, semplicemente, che non comunichiate tra di voi. Quindi se volete aprire Google per fare una ricerca bene, se cominciate ad aprire una chat o un, un, un Gmail, eh, non va più tanto bene, perché eh, serve, serve o non serve a, a ripetere informazioni, ma a comunicare tra di voi. No? Eh, le modalità d'esame... Essenzialmente erano basate su due esercizi, quindi vi davamo un problema, e su questo problema c'erano due quesiti, li abbiamo chiamato con tanta fantasia punto 1 e punto 2. I punteggi erano 18 e 12, vuol dire che, adesso, poi, vi, poi vi dico perché forse voglio un po' ri, leggermente ripensare questa regola, ma l'impostazione generale sarà comunque questa. Il punto 1 è quello che noi consideriamo capacità di base, minime. Tipicamente significa prendere i dati, riuscire a fare una query, interagire, visualizzare, leggere e visualizzare i dati, via, con un'elaborazione molto semplice, un minimo. Quella per noi è la capacità minima. Al di sotto di quella non è sufficiente, siete bocciati. Quindi il punto 1 è un punto che richiede di fare le cose che noi riteniamo abbastanza semplici, qui dico ma ci arriveremo a prima della metà del corso a poter fare queste cose, ma devono essere perfette, deve funzionare perfettamente. Questo vuol dire che noi facciamo sul punto 1 una verifica on-off, brutale, secca, in laboratorio. Voi mette in laboratorio, vediamo il testo, avete due ore di tempo per lavorarci, poi, finite due ore, uscite un attimo a prendere un po' d'aria, vi chiamiamo uno a uno in aula, di nuovo, di fronte al PC e ci fate vedere il punto 1. Lanciamo la vostra applicazione e proviamo a farla funzionare. Se funziona, avete passato l'esame, se non funziona, siete bocciati. Non funziona può essere che tira fuori il dato sbagliato, che tira fuori un'eccezione Java quando non dovrebbe o così via. Essendo il minimo, per definizione di minimo, qualunque imperfezione sotto il minimo è insufficiente. Ok? Se invece quello funziona, è sufficiente. Quindi avete da 18 in su. Quindi voi 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, se siamo in tanti, mezz'ora dopo, perché li chiamiamo uno per volta. Aver finito l'esame, sapete già se l'avete passato o no. Poi magari non sapete il voto, perché il voto poi non lo valutiamo andando di quelli che hanno passato così diciamo, la soglia del 18, il punto 1, eh, ci consegnate il codice, noi andiamo a guardarlo, a correggerlo, a questo punto non solamente più dal punto di vista gira non gira, funziona o non funziona, ma dal punto di vista algoritmico cosa avete fatto, lo correggiamo con un normale elaborato. E quindi magari se avete fatto poco più del minimo, dentro di voi sapete che siete tra i 18 e il 20. E... Magari invece se avete fatto molto di più, magari eh, pensate di prendere un moto migliore, ma lo saprete magari dieci giorni dopo il tempo che dobbiamo correggere i compiti, cioè che per valutare. No? Però per persone che stanno, sono, devono fare domande di laurea, sono in un stagio, eccetera, sapere il giorno stesso se l'esame è passato o no, ci sembra un valore abbastanza forte che non vorremmo perdere. Ok? Poi entriamo meglio sulle regole d'esame, c'è tutto un algoritmo da seguire, anche molto cadenzato nei tempi eh, che è questo ma poi ne parleremo più avanti è inutile adesso a Ad un certo punto c'è scritto faccio l'esame no? tutto il resto è preliminare, entrare no, c'è il problema di controllare che il pc funziona che no, per cui evitare che uno a metà dell'esame c'è il pc che non va avanti non è il clip giusto eccetera allora, i risultati io ho preso, questo lo vedete sul portale anche voi sono interessanti. Questo è interessante e quello dopo è preoccupante. Dice che il eh, superamento globale è circa il 60%, che mi sembra abbastanza fisiologico, no? Cioè una gaussiana, c'è un 30%, un 30 di persone che rimane indietro in qualche modo. Eh, la cosa interessante è confrontare il numero di superamenti globali con il numero di superamenti al primo anno. Cioè, visto dal punto di vista puramente statistico, avete il 10% di probabilità in più di passare l'esame se lo date il primo anno. Se lo, date, se lo seguite mentre lo fate. Piuttosto che no, se lo lasciate indietro, poi cercate di recuperarlo dopo. Questo è, se vogliamo, giustifica il mio martellamento sulle esercitazioni di laboratorio, fate, cercate di farle, cercate di romperci le scatole se non vi vengono, eccetera, eccetera. Se riuscite a farlo durante il corso, poi è molto più facile superarlo. Per quanto riguarda i voti, questo mi preoccupa molto. Allora, c'è una parte che non, non, mi, non, non mi preoccupa, che è questa qua. Dice, allora, la curva eh, blu sono i... i chi ha superato il primo anno, la curva verde è il complessivo di tutti. Allora, si vede che le due curve, blu e verdi, praticamente coincidono dal 24-25 al in su vuol dire che tutti i voti alti li prende chi ha dato l'esame subito, chi ha seguito l'esame in corso e poi c'è un picco bruttissimo sul 18 magari voi non lo considerate bruttissimo, io sì perché cosa succede? è che avendo questa regola d'esame per cui io vi dico subito se avete passato l'esame o no io vedo troppe persone che si preparano per quello e basta non ci provano neanche non dico a fare il punto 2 all'esame, ma neanche a studiarlo le cose che servirebbero per farlo se io punto ad avere questo questo mi basta è, è un po' deprimente ecco, no? per me e per voi ma è anche molto rischioso perché se punti al minimo la minima distrazione, imperfezione salti. quindi io mh, ogni anno ci penso a dei metodi per, per modificare questa cosa per obbligarvi a prepararvi per tutto il corso, non solo per il primo punto una soluzione ce l'avrei che è quella di dire che il primo punto non vale 18 ma vale 16 e allora siete obbligati a fare un po' del secondo punto però vanifica il fatto di sapere se quel giorno lì avete già passato l'esame oppure no quindi non so, la soluzione non la so, non la trovo se riuscite a evitarmi di doverla trovare preferisco quindi questo effettivamente è una cosa che non mi piace va bene, la parte introduttiva l'ho finita qui avete dei riferimenti se vi serve a contattare noi docenti in questo semestre se avete bisogno, oltre a vedermi in aula se avete bisogno potete contattarmi a giovedì mattina di solito cerco di essere in ufficio a disposizione ma in ogni caso avvisatemi prima c'è un link in cui potete prenotare diciamo l'appuntamento ci sono domande, dubbi? Ok, allora da domani ci troviamo sempre in quest'aula se non sbaglio, sì, siamo sempre qua se già portate, portate il PC e riuscite già a installare JDK, Eclipse JavaFX, eccetera possiamo già, domani faremo il primo, la prima applicazione, il primo programmino grafico in JavaFX oh. um.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 No, le offerte speciali per, per studenti che loro hanno nei confronti dell'università. Okay? Quindi non so se qualcuno di voi abbia già un account eh, già su GitHub, non usate quello, create questo in modo da, da poter poi attivare le parti diciamo, di sconto educational. Questo cercate di farlo entro mercoledì e già il login e la password perché così in laboratorio potrete già, già scaricare il testo del laboratorio direttamente da questa piattaforma col vostro login.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 Voi magari non sapete il voto perché il voto poi non lo valutiamo andando di quelli che hanno passato siamo così la soglia del 18, il punto 1 eh, ci consegnate il codice noi andiamo a guardarlo, a correggerlo a questo punto non solamente più dal punto di vista gira, non gira, funziona, non funziona ma dal punto di vista algoritmico, cosa avete fatto lo correggiamo come un normale lavorato e quindi magari se avete fatto poco più del minimo dentro di voi sapete che siete tra il 18 e il 20 e... Magari invece se avete fatto molto di più, magari eh, pensate di prendere un modo migliore, ma lo saprete magari dieci giorni dopo il tempo che dobbiamo correggere i compiti, cioè, eccetera, che no? Però per persone che sta, insomma, devono fare domanda di laurea, sono in un stagio eccetera, sapere il giorno stesso se l'esame è passato o no, ci sembra un valore abbastanza forte che non vorremmo perdere. Ok? Poi entriamo meglio sulle regole d'esame, c'è tutto un algoritmo da seguire. Mm